Ciao a tutti ragazzi, qui è Marco Donofrio e benvenuti in un nuovo video Oggi ragazzi vi faccio gli auguri di Pasqua, visto che è Pasqua, c'è anche la mia ragazza che vi fa gli auguri Eccola qui Ciao a tutti auguri Oggi ragazzi avevo intenzione di portarvi in un piccolo vlog eh, Sì, sto ancora riprendendo in camera mia Infatti in questo piccolo video, come potete vedere, non sto riprendendo seduto sulla mia storia scrivania Sto riprendendo invece in piedi Oggi, essendo una bellissima giornata, per mia fortuna, perché Pasqua non è mai stato, insomma, bello, e andremo al bowling. Voi vi chiederete, ma il bowling, Marco, è aperto? Sì, il bowling sì, ho controllato, e il bowling oggi è aperto. È aperto praticamente 365 giorni all'anno, è il bowling della grande mela. Infatti andremo lì. Abbiamo appena finito un piccolo pranzetto, infatti siamo un po' pieni. Abbiamo fatto una, beh, la solita mangiata con un po' di carne, l'uovo, un po' di bruschette Non sarà una giornata molto particolare Questa mattina io e la mia ragazza siamo andati a messa Abbiamo fatto la piccola messa Dopodiché siamo andati, a, siamo anzi siamo tornati a casa E poi a casa, beh, lei si è messa a studiare come sempre Io a giocare ovviamente a Pokémon Perché sono un partito di Pokémon e poi abbiamo finito il pranzo e adesso ovviamente tra un po' perché apre alle 16 purtroppo non ha subito, alle 16 andremo a farci questo piccolo un al bowling, però ci saranno delle piccole novità perché non faremo tanto bowling ma faremo bowling ordinando un piccolo, un piccolo cocktail analcolico non si beve ragazzi No scherzo, se dovete bere bevete comunque sempre in maniera responsabile e soprattutto non finché siete alla guida ragazzi, mi raccomando. Andremo a ordinare dei piccoli cocktail analcolici, ovviamente ragazzi vi porterò con me però riprenderò col telefono perché andare con la fotocamera al bowling non è proprio il massimo. E ordinando questi piccoli cocktail analcolici ci arrivano anche degli stuzzichini, un po' di popcorn, un po' di patatine adesso due cose ma che danno? e andiamo a vedere com um, come sarà la nostra giornata ma attenti non è ancora finito appena finito il, la giornata al bullying ovviamente torneremo a casa perché essendo Pasqua è chiuso ma è chiuso ovunque e um, torneremo a casa a vederci un film un film d'azione che è Shazam 2 è uscito l'uno anni fa adesso ci vogliamo vedere il 2 perché c'è non andremo al cinema ce lo guardiamo in streaming e poi ovviamente concluderemo la serata con una piccola cenetta a casa mia ovviamente la mia ragazza che è una piccola pussy mangerà proprio una cosa molto leggera tipo un'insalatina lei infatti è molto erbivora io invece che sono un vero uomo tutto da un pezzo io sono un vero uomo ragazzi mangerò tutto e di più mangerò carne, eh, pe oppure pesce, eh, pane so che molti di voi ora mi stanno prende prendendo in giro perché mi hanno detto Marco ma tu in un video precedente hai detto che non mangi quasi niente quello è vero però ragazzi a Pasqua mangio tipo tanto pane col pane mi lascio andare poi mangio un po' di carne o anche di pesce Poi mangio l'insalata, poi mangio le carote Poi mangio anche l'uovo che oggi abbiamo aperto L'indet, veramente buonissimo Cioccolato bianco, l'indet cioccolato bianco Che ragazzi abbiamo aperto questo piccolo uovo E all'interno abbiamo trovato questa piccola meraviglia qua Eccola che ve la faccio vedere Un portachiavi, ecco vedete, a forma proprio di cuore Eccolo qui Cheese <ride> Molto bello E ovviamente lo regalo alla mia fidanzata Questo invece è stato quanto Poi comunque ho fatto un pranzo in famiglia Con i miei genitori, la mia ragazza e mia zia Che infatti mia zia è anche iscritta al mio canale E niente ragazzi Detto questo andiamo a vedere il bowling eh, Come sarà, coraggio, andiamo insieme Ragazzi sono vede il bowling Ecco qui Proprio fantastico La mia ragazza sta giocando non è molto brava, purtroppo A me nel è, è molto meglio, però Non si può mai sapere Niente eh, ragazzi La ragazza Potrebbe raggiungermi, miei Mi ha anche superato ragazzi E siamo al quinto round Ma come si fa? Come si fa? Adesso ti spero io amore Ragazzi abbiamo ordinato un piccolo cocktail Guardatelo un po' qui e anche il ovviamente lo pizzichino però con per solo popcorn un piccolo drink con la mia ragazza per Pasqua amore Pasqua. alla Pasqua ragazzi spettacolo la partita sta proseguendo come potete vedere siamo arrivati 38 pari e siamo all'ottavo round ovviamente ora tocca a me ragazzi e sì. oh, andiamo a vincere vai. Niente raga questa è la fine della partita purtroppo l'ho persa Va bene non stare se questa però almeno mi posso confortare con un probabilissimo cocktail per la perdita che ho subito Oh raga è la prima perdita che subisco la prima E mio ragazzo con me ha giocato tre volte non l'ha mai vinto proprio oggi che passo pasto va a vincere proprio oggi Non, ho, non ho mai ripreso una partita di bowling in ora con lei, l'ho sempre vinto io quando ho deciso di riprenderla cioè oggi, lei vince ovviamente ragazzi sono sto accendendo la voce perché qua c'è la musica e quindi potreste fare fatica a sentire quello che dico quindi alzo il volume solo, solo per quello ragazzi, eccoci ragazzi ora siamo siamo in macchina abbiamo finito questa questa diciamo parte, partitina la mia ragazza si è molto divertita a quanto pare, Sì, perché ho vinto anche quindi Tiger power prima volta ragazzi che la mia ragazza vince abbiamo già giocato come vi ho già detto tre volte ma proprio questa volta non so perché beh ma è giusto che io vinca eh? perché anche le, le donne siamo forte io non ho detto che non siete forti però comunque ma è giusto così però ragazzi ci ho fatto una figuraccia perché ho detto dai vi porto il bellissimo vlog dove il vostro caro che capo canale vince invece vince la fidanzata del capo canale eccomi <ride> Non è giusto comunque ragazzi la giornata non è ancora finita noi ragazzi poi a casa la mia ragazza penso che si metterà un po' a studiare perché adesso c'è anche comunque degli esami di università io mi dedicherò al mio hobby scriverò un po' di romanzo fantasy e comunque ragazzi il romanzo fantasy non è ancora pronto però se voi volete cominciare a sentire qualche piccola parte fatemelo sapere e spondiamo di like però di questo ne parleremo più avanti quindi niente noi adesso andiamo a casa ci facciamo questa bellissima, bellissima giornata più tardi ci guarderemo un film sempre a casa come vi ho già annunciato e dopodiché andremo a farci una piccola cenetta sempre in casa perché comunque non ci va tanto di uscire in giro anche perché come vi ho detto già nel video della mia malattia se vi persi è andatelo a vedere, mangiando spesso fuori sono stato male quindi preferisco mangiare in casa oggi. Poi il giorno seguente, cioè domani, che è Pasquetta, tempo permettendo perché oggi è veramente nuvoloso, fa veramente schifo. Tempo permettendo, andiamo a Mantova e ci facciamo un giretto con anche un vlog che vi porterò anche quel vlog lì. Quindi, ora ragazzi, noi andiamo a casa e ci vediamo ma appena arriviamo. Ciao! Eccoci ragazzi, buonasera a tutti quanti, ormai ragazzi è tardi, infatti vi faccio vedere anche che ormai proprio sono le 23.06, ecco qua, e niente purtroppo ragazzi il film non siamo riusciti a guardarlo perché ormai è tardi, infatti sto parlando a voce bassa perché i miei genitori stanno dormendo in stanza quindi non posso fare tanto, tanto casino. E purtroppo ragazzi era previsto andare a Mantova per domani fare un piccolo vlog solo che essendo Pasquetta ehm, sarebbe impossibile andare con la macchina potevamo prendere anche il treno però visto che è Pasqua abbiamo visto gli orari del treno purtroppo sono orari improponibili noi dovremmo essere a casa domani per il pranzo per luna perché facciamo un barbecue con i familiari e quant'altro purtroppo avremo il treno che parte alle 9 da, da villa franca per mantova e arriveremo per le 10 ma il treno di ritorno il primo treno disponibile non sarebbe a l'una sarebbe quasi per le due e mezza arriveremo a casa quasi per le 3 ma il barbecue si fa per le 13 quindi con... cioè, sarebbe impossibile invece con la macchina visto che è pasqua pasquetta scusatemi molta gente ci andrà sicuramente quindi sarebbe pieno impossibile andare impossibile trovare parcheggio quindi dopo ragazzi è saltato Quindi domani Staremo a casa Sposteremo praticamente quello che Oggi non abbiamo fatto a domani Visto che il film non siamo riusciti A vederlo anche perché la mia ragazza Deve studiare Eccola qui Fai un bellissimo Sorriso alla Telecamera con questo zoom Fantastico <ride> No tanto zoom e quindi lei si è messa a studiare il film purtroppo non siamo riusciti a vederlo però ce lo guarderemo domani quindi ragazzi niente questo è stato un piccolo vlog di, di Pasqua io vi rinnovo di nuovo gli auguri di Buona Pasqua anche se voi il video lo vedrete a distanza di qualche giorno non è stato una, uh, un granché avrei voluto portarvi con me a Mantova, però purtroppo non si può domani però questo non significa che non ci andremo, ci andremo un altro giorno e vi porterò con me non appena sarà possibile. Detto questo io vi rinnovo ancora ragazzi gli auguri, spero che questo piccolo vlog vi sia piaciuto. Io vi invito a lasciare un bellissimo like, a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessuna notifica. Se volete come sempre essere salutati nel mio prossimo video iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, scrivetelo nei commenti e io vi saluterò. Passate ragazzi anche dal mio profilo di Instagram Perché comunque lì metterò qualche piccola storia E qualche piccolo post della mia giornata col bullying Noi ci vediamo prestissimo a un nuovo video e Ciao a tutti belli